Ciao bentornato o bentornata. Oggi voglio darti tre suggerimenti per attraversare questo momento particolare che non solo tutta Italia ma tutto il mondo sta vivendo io sono a casa e come me tantissime altre persone è un momento strano, un momento anormale qualcosa che nessuno di noi ricorda con la sua memoria, forse gli anziani lo ricordano come um, ai tempi della guerra, però anche loro dicono che è qualcosa di diverso è chiaro che comunque non durerà per sempre, quindi prima o poi dovremo ripartire e dobbiamo essere pronti a ritornare in campo più veloci di prima. Se è vero che ci sono tantissime persone che stanno lavorando di più, tutti coloro che sono occupati nei servizi definiti essenziali ci sono tante persone che stanno lavorando da casa e tante altre che purtroppo hanno dovuto smettere con la propria attività o con la propria professione. Ma la parola stop, la parola fermarsi per un imprenditore, per un lavoratore autonomo, per un professionista non può esistere perché comunque si deve andare avanti ed è anche bello pensare che la nostra più grande forza, la nostra più grande risorsa è quella di saperci reinventare e proseguire. Ed è per questo che oggi voglio suggerirti tre cose che puoi fare, che possiamo fare in questo particolare momento di pausa. La prima cosa che ti suggerisco di fare è lavorare sulla brand awareness, cioè lavorare sul tuo marchio, sul tuo brand. È un momento talmente particolare per cui andare a concentrarsi su quelle che sono le classiche forme di comunicazione e di marketing dirette alla vendita sicuramente non è proficuo e non è utile. Come non è utile smettere di comunicare? Anzi è proprio in questo momento che devi cercare di farlo perché sparire dalla circolazione sicuramente non farà bene quando tornerai, innanzitutto perché potrebbe dare spazio ai tuoi competitor e anche perché poi le persone sai, fanno in fretta a dimenticarsi di qualcosa o di qualcuno è chiaro però che bisogna individuare il modo nel quale comunicare con i propri clienti e con futuri e potenziali clienti quello che ti consiglio quando ti dico di lavorare sulla tua brand awareness è innanzitutto di considerare dall'altra parte non un consumatore ma una persona le persone infatti sono sempre più attratte dai marchi che prestano attenzione ai valori e che in un momento come questo riescono ad essere solidali nei confronti degli altri ti faccio l'esempio di alcune cose che ho notato belle e che mi sono piaciute Innanzitutto Ikea sul proprio sito ha aperto una nuova pagina nella quale dà consigli su come vivere la casa in questo momento. Ebbene sì un brand come Ikea che entra nelle case di tutti gli italiani e comunque di tutti gli europei ha pensato di lavorare in questo momento che non può probabilmente vendere i propri prodotti nel dare consigli ai clienti o ai potenziali clienti su come vivere la casa. Nella sua pagina accompagnano quindi dei video che ci suggeriscono come sistemare l'armadio come organizzare una cassettiera, dai cassetti più grandi ai cassetti più piccoli, come sistemare un frigorifero, come sistemare gli ambienti della casa. Ho trovato allo stesso modo interessante quello che ho visto fare soprattutto sui social da tanti chef, da tanti ristoratori, anche non rinomati, anche nel piccolo delle piccole appunto, realtà eh, provinciali. Tanti hanno iniziato ad utilizzare i video in diretta di Facebook o il canale YouTube per presentare ai propri clienti le ricette, cioè per far vedere come costruiscono come preparano i loro piatti. Ho visto anche che alcuni parrucchieri o chi opera nel settore beauty ha utilizzato e sta utilizzando i canali social per fare una cosa molto simile. Ho visto dare consigli su come fare peeling del viso, su come lavare i capelli, su come asciugare i capelli mossi, come utilizzare un diffusore, insomma tutti eh, particolari accorgimenti che in questo momento ci fa piacere avere, soprattutto perché non possiamo avere il supporto di tutti i professionisti che normalmente si occupavano di noi. Il secondo consiglio che ti voglio dare è quello di cercare di regalare qualcosa se puoi. Regalare significa offrire Qualcosa a qualcuno che può essere il tuo sapere, che può essere una tua consulenza o qualcosa che di fatto puoi mettere a disposizione degli altri per venirli incontro e per aiutarli. Dal punto di vista dell'offerta e del regalo mi è piaciuta molto l'azione che ha fatto Tim, quella di dare gighe limitati per tutta la durata dell'emergenza o quello che invece ha fatto Kinedu, di dare libero accesso, Kinedu è un'app dedicata ai bambini, di dare libero accesso alla propria applicazione fino al 15 di aprile o quello che ha fatto Zanichelli che ha messo a disposizione di tutti suoi dizionari in più lingue per circa 90 giorni o ancora il gruppo Mondadori che se non erano messo a disposizione 50.000 abbonamenti dei suoi giornali o dei suoi periodici o settimanali. Ecco queste sono tutte azioni nelle quali qualcuno che può dare qualcosa si mette in gioco e lo fa. Certo stiamo parlando di grandi brand ma pensa anche tu se c'è qualcosa che puoi dare, che puoi offrire in questo momento ai tuoi clienti o ai tuoi potenziali clienti. La terza cosa che è molto semplice da fare e che tutti dovremmo fare costantemente però sappiamo che è molto difficile fare, fare è quella di formarsi. Approfitta di questo periodo di pausa, di questo momento nel quale probabilmente all'interno della tua giornata hai delle ore che non stai dedicando al lavoro, se stai lavorando da casa oppure proprio che sei completamente fermo dall'attività lavorativa per formarti. Chissà quante cose avrai detto e avrei rimandato nel tempo, imparerò ad utilizzare quel software, voglio dedicarmi su quel programma di contabilità, voglio capire per esempio come si gestisce meglio Facebook. Ecco approfitta di questo momento per cercare di dedicarti alla tua formazione ovviamente mi riferisco alla formazione dal punto di vista della tua attività professionale o della tua attività imprenditoriale. Tutti ci auguriamo che questa situazione finisca nel più breve tempo possibile e eh, spero che questi tre suggerimenti ti possano essere utili per gestire meglio la tua comunicazione magari anche per impegnare meglio il tuo tempo durante questo periodo. Un caro saluti a tutti stiamoci vicini rimaniamo a casa.